Ciao a tutti, oggi prepareremo la frittata di zucca, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucca tagliata da a dadini, provola tagliata da a dadini, parmigiano grattugiato, pan grattato, uova, prezzemolo, rosmarino, olio, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la zucca. l'olio ed azioniamo i bimbi per 8 minuti 100 gradi anti velocità soft mettere da parte in una ciotola capiente lasciamo intiepidire senza lavare il boccale mettiamo le uova, il rosmarino, il prezzemolo, il sale, il pepe, il pan grattato. E il parmigiano grattugiato ed amalgamare per 30 secondi a velocità 7 Versare il composto nella ciotola con la zucca. Mettere la provola. Ed amalgamiamo bene. Versiamo in una pirofila ben oliata e spolverizzata con del pan grattato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La frittata è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuovere dallo stampo e servire. Frittata di zucca. Grazie!